Allora, ciao a tutti, sono Stefano Lucidi del Movimento 5 Stelle e sono qui semplicemente per raccontarvi che ovviamente ho dato la mia disponibilità come candidato per le prossime elezioni politiche. E il motivo principale per cui ho dato la mia disponibilità è perché eh, sento di poter eh, fare la mia parte sia come portavoce del gruppo che ritengo sia fondamentale, ma anche dando il mio contributo personale a livello di impegno e di preparazione. Eh, preparazione, diciamo, per la maggior parte eh, tecnica perché sono un ingegnere e credo che in questo momento ci sia bisogno di gente pulita e che non abbia, diciamo, tra virgolette, scheletri nell'armadio. Eh, il motivo per cui eh, diciamo, ho dato disponibilità alla mia candidatura perché sento di poter dare il mio contributo sia come portavoce del gruppo sia della circoscrizione ma in generale dei ragazzi e delle ragazze del movimento sia perché posso, diciamo, credo di poter essere in grado di poter dire anche la mia opinione oltre a lavorare ovviamente per l'attuazione del programma del movimento che sottoscrivo in pieno mi piacerebbe molto discutere insieme in, ai futuri colleghi, ma anche con i ragazzi e ragazze del Movimento, su alcune proposte che potrei presentare. Prima di tutto il fatto che eh, nessun partito politico o eh, entità che si presenti alle elezioni abbia degli scopi di lucro, quindi ad esempio ehm, bilanci in pareggio alla mattina delle elezioni, gli eventuali esuberi dovuti ai contributi eh, ricevuti dalle donazioni dovranno essere eh, rimessi come donazioni nel sociale e un'altra cosa che mi sta molto a cuore è la promozione della confisca totale di tutti i beni dei partiti che sono esistiti fino ad oggi, beni di tipo immobile e liquidità sempre da riversare nel sociale, oltre a questo credo sia importante sottolineare il presupposto fondamentale che forse ci unisce tutti quanti, e cioè il fatto che non voglio che il futuro mio, di chi mi sta vicino, di mia figlia, sia deciso da questa gente, da certa gente. Eh, credo che chi prende determinate decisioni eh, che portano poi a disastri sociali e ambientali sia classificabile come criminale, e questo lo credo in maniera molto profonda. Eh, credo che questa gente debba andare per una, una volta per tutte a casa, e debba cercarsi un lavoro, questa è la cosa in cui credo e questa è la cosa eh, per la quale noi dobbiamo lavorare e ripartire da qui. Ok, questo è tutto, eh, comunque vada, votate Movimento 5 Stelle e teniamo duro che ce la possiamo fare, scusa un attimo, eh, scusa pulisci bene anche lì per favore, eh? no scusate è un ex deputato del PD che non, non sanno più che fare.